in questa casa. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video, scusate la mia assenza, non pensavo fossero passate già tre settimane dal mio ultimo video. Allora, l'ultimo video ho parlato del minimalismo e della sostenibilità ed effettivamente se fossero connesse tra di loro e se un minimalista sostenibile, sia un sostenibile minimalista eccetera eccetera e avevo proposto il video in chiave veganismo e sostenibilità e ovviamente ho avuto riscontri positivi, quindi ho deciso di fare questo video. Qualcuno mi aveva consigliato di commentare quell'articolo maledetto che io detesto con tutto il mio cuore per favore non nominatelo mai in mia presenza che è che non c'è niente di etico nella vita di un vegano ci siamo capiti no? Eh, se siete vegetariani o vegani qualcuno sicuramente ve l'avrà già citato eh, 56 milioni di volte in, nel giro di due minuti eh, non commenterò quell'articolo perché Carlotta di Cucina Botanica ha fatto un lavoro impeccabile commentando l'articolo passo per passo Uh, parlando dell'articolo non ho intenzione di parlare di quel maledetto articolo perché mi sta sui coglioni, perfetto però devo fare due punti su quell'articolo perché mi sta sui coglioni? non perché l'articolo dica informazioni sbagliate ma perché le informazioni che vengono date nell'articolo um, fanno sembrare che solo i vegani consumano avocado, solo i vegani consumano quinoa, solo gli vegani consumano le mandorle quindi siete dei maledetti, maledetti stronzi perché questi alimenti consumano tantissima acqua e i lavoratori sono sfruttati, va bene? Questo, questo, è stato il, questo è stato il vibe di quell'articolo, va bene? Cioè, mi dispiace farlo in maniera così poco seria, ma quello è stato il vibe, perché tu puoi farmi un articolo dove parli degli elementi che hanno un impatto, perché i vegani, spoiler alert, nessuno dei vegani verrà mai a dirti «Noi non abbiamo nessun impatto ambientale». Perché abbiamo l'impatto ambientale solo perché esistiamo, però mettermi sullo stesso piano il fatto che <ride> questi alimenti consumano acqua eh, e magari ci sono appunto dei lavoratori sfruttati, come se eh, non succedesse tipo nel 99% degli alimenti su questa terra... Anche meno, anche meno. Quel articolo secondo me ha rovinato la vita di questi poveri stronzi vegani che cercano di fare del bene, invece c'è la rima e arriva di turno a dirmi lo stai che anche le mandorle? Ma chi mangia le mandorle? <ride> chi le magna? Um, quindi sì, le, ci sono questi alimenti che hanno questo impatto ambientale, ma questi alimenti non sono nella dieta, cioè non sono nell'alimentazione di un vegano, non sono presenti sempre nell'alimentazione di un vegano, per carità ci sono magari vegani che consumano questi alimenti, ma non fanno parte degli alimenti di tutti i giorni. Qualcuno su TikTok l'altro giorno mi ha fatto un commento del tipo, per un chilogrammo di manzo si spendono 1500 litri d'acqua, mentre per un chilo di riso si spendono 1200 litri d'acqua. Ma. Ma tutto bene? Cioè tu pensi che quella bistecca, perché solo per creare quella bistecca si spendono quei litri d'acqua, anzi se ne spendono molti di più, ma questi sono altri dettagli, come è arrivata a diventare una bistecca? Quella bistecca una volta era un animale che ha dovuto essere uh, nutrito... Uh, um, ha dovuto avere cure ha fatto tante puzzette quindi cioè, cosa stiamo parlando io ho l'impressione che certi onnivori non considerano quel pezzo di carne un essere vivente che è successo prima quindi tutto l'impatto che quell'essere vivente ha avuto dalla sua nascita alla sua morte cioè ma tutto bene ecco perché quell'articolo a me sta letteralmente sui coglioni perché a prescindere dite quello che volete un vegano avrà sempre meno impatto ambientale con un'alimentazione vegana rispetto a un onnivoro, anche mangiando gli avocado e la quinoa anche mangiando gli avocado e la quinoa io vi parlo da vegana che gli avocado ogni tanto li mangio non starò qua a dire oh mio dio no io non mangio gli avocado, ogni tanto li mangio sono molto cosciente della questione avocado, la quinoa mi fa schifo non avvicinatevi a me con quella roba eppure i miei colleghi Onnivori in ufficio, quando si andava ancora in ufficio, erano quelli che consumavano più chino di me, cioè per farvi capire. Uh, le mandorle sono un discorso anche quello che sì, è vero, tipo il latte di mandorle è uno di quelli più impattanti. Um, infatti io il latte di mandorle cerco di evitarlo, cerco di prendere dei latti che so che hanno un impatto minore. La questione della soia, madonna sta maledetta soia... La maggior parte della soia viene coltivata per dare mangime agli animaletti degli allevamenti. Ecco cosa succede. In più, da considerare per favore che i vegani rappresentano un 5% di questa popolazione mondiale praticamente. Quindi, secondo questa logica, veramente pensate che il 5% di questa popolazione inquini più degli onivori? Ma tutto bene? Cioè, va bene tutto, raga, però cerchiamo di essere obiettivi su questi studi che appunto sono degli studi, sono state delle ricerche fatte hanno dimostrato che l'alimentazione vegana è quella con meno impatto nessun vegano, e se qualcuno lo dice sono scemi nessun vegano ha mai osato dire che l'alimentazione vegana non ha nessun impatto abbiamo un impatto solo perché esistiamo solo per quello abbiamo un impatto l'alimentazione è semplicemente quella che impatta di meno tornando al discorso sostenibilità eh, magari un vegano parte subito dall'essere vegano senza pensare alle altre eh, sfaccettature della sostenibilità eh, quindi già uno che ha un'alimentazione vegano avrà comunque <ride> sarà già sostenibile cioè, partiamo già con una marcia molto, molto grande della sostenibilità, che è quella dell'alimentazione. Perché l'alimentazione eh, è uno dei fattori più importanti. Quando si vuole essere più sostenibili possibile, si deve partire dall'alimentazione, dall se possibile. Se possibile, che non stiamo e che qualcuno dica che io cerco di veganizzare al mondo... Um, quindi, eh, per parlare di questione sostenibile, una persona che è vegana sicuramente lo sarà diventata per motivi ambientali per motivi animali. Eh, la maggior parte dei vegani sono per, per animali, mentre ambientali secondo me sono più vegetariani lo parlo per la mia esperienza personale che io sono diventata vegetariana per questioni ambientali poi ho riflettuto molto meglio sulla mia scelta uh, non tanto a livello ambientale quanto a livello animale io ho deciso di diventare vegana proprio per non consumare più alcun prodotto animale non volevo essere responsabile di nessuna violenza in questo mondo perché comunque anche l'industria delle uova e dei latticini io le considero ancora peggio della carne quindi ecco <ride> quindi ecco il perché della mia scelta um, quindi partiamo dal fatto che un vegano giustamente se fa questa scelta eh, andrà a fare delle altre piccole scelte eh, dove c'è dello sfruttamento animale. Parliamo della questione cruelty free, parliamo della questione vestiti magari, eh, parliamo di circhi degli zoo, di tutte queste cose qua dove c'è dello sfruttamento animale. Quindi a prescindere un vegano secondo me rifletterà molto di più eh, su cose sostenibili, molto più eh, in là rispetto a magari qualcuno che è partito con un, um, con, un, um, come si dice, con un percorso sostenibile che magari è partito più dalle piccole cose. Io vi parlo anche per me stessa, io sono partita dal cruelty free, uh, non pensando effettivamente agli animali che stavo mangiando, no? <ride> sono partita dalla questione cruelty free, poi sono passata ai cambiamenti tipo in cucina, in bagno, prodottini, zero waste, bla bla bla, poi, dopo qualche mese, ho riflettuto sulla mia alimentazione. Però, come avete visto, io sono partita da questione cruelty free, non connettendo il fatto che effettivamente... Eh, ok, bravissima che compri prodotti cruelty free, ma te sta mangiando il pollo. Um, ma questo è il mio percorso, come può essere un percorso molto diverso per tutti. Uh, questo per dire cosa? Non è per dire che i vegani saranno più sostenibili di qualsiasi altra persona al mondo. No! Però l'alimentazione vegana ha un impatto molto minore rispetto a qualsiasi altro tipo di alimentazione. Ehm, ecco perché eh, comunque i vegani partono con una marcia in più. Ovviamente capita che magari vedo vegani che ehm, sono vegani principalmente appunto che sono più attivisti che la, per gli animali, quindi parlano eh, dei, degli allevamenti, parlano dei problemi legati agli alle allevamenti, parlano... Dal punto di vista animale più che ambientale, e secondo me non c'è niente di sbagliato perché stiamo parlando di esseri viventi, forse non ci siamo capiti, um, quindi è molto bello vedere il loro attivismo che lottano per una cosa, per degli esseri viventi che purtroppo non hanno voce, siamo noi che possiamo dare la voce a questi animali e cerchiamo di sensibilizzare sulla cosa cercando di convincere le persone a passare a un tipo di alimentazione migliore uh, poi magari non è detto che un vegano pensi molto a che ne so alla fast fashion uh, o di pensare ai prodottini zero waste perché, perché no, non perché pensino che hanno già fatto abbastanza ma perché magari non è proprio quello che gli spinge a essere vegani non è forse il um, la sostanzialità cioè che li spinge a essere vegani più che appunto il benessere animale, quindi cosa voglio dire quando vedo magari un vegano che ne so, che va da Starbucks a prendersi un drink da Starbucks, io non me la sento di dire, oh maledetto, c'hai la plastic cup, comiosi sì, maledetto, perché appunto secondo me l'essere vegani ha comunque un certo impatto poi vi dirò, io cerco di fare... Eh, sostenibilità a 360 gradi perché io voglio cercare di migliorare in ogni punto della mia vita eh, però allo stesso tempo ehm, cosa ha più impatto? scegliere di non consumare più prodotti animali o comunque ridurli o comunque eliminare tot prodotti o cambiare spazzolino a me dispiace metterla su questo punto però è quella la questione certo cambiare lo spazzolino comprare qualcosa di migliore avrà un impatto migliore cambiare alimentazione avrà tutt'altro impatto. Uh, poi, come ho già detto, secondo me uh, ci sono persone che non possono essere vegetariani, vegani, persone che uh, per tot motivi non possono, ci sono quelli anche che non vogliono, questo è un altro discorso. Per dire che secondo me, uh, in questo caso, io non me la sento di dire chi è più sostenibile di chi, perché comunque anche una persona che magari non è vegetariana, non è vegana, ma ha fatto un sacco di cambiamenti come non compro più fast fashion, ho cambiato tutti i miei prodotti in casa, non compro più prodotti che non siano ecologici, bla bla bla ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo non uso tanto la macchina, eccetera comunque ha un impatto molto positivo sull'ambiente, uh, non lo metterei forse allo stesso livello del veganesimo ma comunque non è un impatto da non poco um, ecco perché comunque quando i vegani parlano di, uh, di veganesimo cioè, magari non lo mettono sempre sulla questione ambientale, anche se <ride> è anche quella una questione mentale, cioè um, eliminare i prodotti animali dalla nostra alimentazione aiuterà tantissimo il nostro ambiente, ma allo stesso tempo aiuterà anche tantissimo tanti animali che purtroppo vivono in questi allevamenti intensivi senza vedere la luce del sole nella loro vita. Uh, ci sono tantissimi animali che vengono uccisi ogni minuto. E questo anche che è da riflettere. Uh, le persone che vengono a dire, eh, ma io vado dal mio contadino, cose va benissimo, ragazzi miei, va benissimo. Io non me la sento di imporre niente a nessuno. Questa, secondo me, la scelta deve essere vegetariani o vegani, deve essere una cosa veramente che te la senti. Non deve essere un obbligo, non deve essere una cosa voglio anche io diventare vegetariana senza crederci ampiamente. Io quando sono diventata vegetariana lo sono diventata da un giorno all'altro ed ero spinta da questioni ambientali. Quando sono diventata vegana ero spinta per l'amore degli animali e quando qualcuno mi chiede, oh, ma non ti manca questo, non ti manca... No, perché io non riesco più a guardare un pezzo di carne e non immaginarmi quell'animale. Per me non, non è più una, una bistecca. Posso anche dirti mi manca il bacon, ma allo stesso tempo se vedo del bacon al supermercato penso al maiale, non penso che buono il bacon, capite? Cioè questo è un po'. Quindi io capisco che l'odio per i vegani è ampio in questa terra e forse lo sarà sempre, eh, perché la gente non capisce i valori che ce ne teniamo dentro. Ed è difficile alle volte cercare di sensibilizzare le persone. Io cerchiamo di eh, smetterla con custodio per i vegani. A me non interessa che non siete vegani, non mi interessa perché non siete vegani. Non, non è, non, io non sono qua per veganizzare il mondo, ma sono qua per parlare eh, del fatto che ci sono delle azioni che contano tanto, soprattutto a livello ambientale io, ovviamente per me, a me sta a cuore gli animali ehm um quindi cercate di capire le motivazioni che spingono la persona a essere vegana prima di iniziare eh ma le proteine eh ma anche la soia eh ma le mandorle oh my god cioè io secondo me tante persone non hanno ancora capito bene come un vegano mangia eh, nel senso che eh, molte persone pensano che si mangiano cose strane così dovete capire che tante volte sono veramente gli stessi piatti e semplicemente vengono veganizzati sì ci sono i sostituti anche quelli hanno il loro bel impatto non è che tipo non stiamo... Cioè, come ho detto, nessuno dice che i vegani non hanno nessun impatto, ma comunque l'alimentazione vegana avrà sempre meno impatto rispetto a tutti gli altri tipi di alimentazione. Um, quindi è inutile che si vengano. cioè, io non, ho, io non ho problemi con qualcuno che mi dice non sono vegano per tot motivi, uh, non mi interessa un cazzo degli animali. cioè, io cosa devo dirti? Non ti dirò niente... Però le persone che hanno la coda di paglia, che devono sempre giustificarsi del perché loro non hanno fatto questo bla bla bla, a me non interessa. Perché non mi interessa, non, non ho intenzione di convincere, non, cioè, non sono tipo i testoni di Geo a venirti a dire passa al lato scuro del veganesimo. No, io sono contenta quando questa scelta parte da se stessi quindi se qualcuno è diventato vegetariano o vegano perché ha visto i miei contenuti è cosa che mi è capitato di leggere nei miei messaggi io sono felicissima perché significa che hanno, si sono informati hanno captato il messaggio hanno capito senza che io dicessi io dovete diventare vegani perché non lo farò mai non ve lo farò mai eh, quindi essere vegetariani, vegani eh, fa parte della sostenibilità e eh, appunto l'alimentazione la la, vegana è quella con meno impatto quindi se siamo all'ambiente, se siamo noi animali, quella è la strada, eh, perché è quella che vi farà avere un grosso impatto. Poi le altre cose, c'è cioè la fast fashion, anche quella è una grassissima fetta che secondo me tante persone, magari non è detto che i vegani stiano attenti alla fast fashion, ma la maggior parte di quelli che almeno io seguo lo sono, perché sono attaccati anche a loro, sono iniziato con la sostenibilità e poi sono andati verso il veganesimo. Um, quindi anche là... Non è detto che magari uno pensi alla fast fashion, però la maggior parte sì. Uh, L'altra cosa che vorrei dire è il, questa cosa, che, il, che i vegani pensano solo agli animali e frega un cazzo degli esseri umani, uh, come appunto nel caso degli avocado, chi no, eccetera. Um, io per esempio, come anche tante persone a mio parere vegane, come almeno quelle che seguo tutto, sono persone che fanno attenzione al loro, al loro cibo, cercano di comprare locale, stagionale, Uh, fair trade e tutte queste cose qua. C'è anche quello importante perché se un onnivoro mi deve rompere le palle a me, perché parlo di veganesimo, io voglio vedere cosa fa lui con la sua alimentazione. Vai davvero dal contadino di fiducia? Compri davvero tutte le cose fair trade? Compri le cose biologiche locali? Se non lo fai, non hai alcun diritto di criticare un vegano, mi dispiace dirtelo, perché... Un'alimentazione può anche essere sostenibile, ehm, anche senza essere vegani, ok? Può essere sostenibile, facendo tanta attenzione ai prodotti che si comprano, dove si comprano, cosa si compra, eccetera, eccetera. Ma per favore, io non ci credo, eh, sarò scettica io, ma io non ci credo che tutte quelle persone che mi parlano del contadino di fiducia abbiano veramente un contadino di fiducia. <ride> Perché no, è impossibile, ci sono... Gli allevamenti, non mi piace chiamarli etici perché per me non c'è niente di etico nell'uccidere degli animali, ci sono gli allevamenti sostenibili, quelli locali, come ci sono anche qua in Canada, ci sono le fattorie dove tu puoi andare a comprarti il formaggio, comprarti il latte, comprarti la carne, sì, certo, quelli hanno un impatto minore, ma perché hanno un impatto minore? perché c'è una poca percentuale di persone che va a comprare da questi allevamenti, perché la maggior parte di persone va al supermercato e compra questi prodotti. Quindi quei prodotti non vengono da allevamenti etici, mm, allevamenti sostenibili, non etici, eh, proviene da allevamenti intensivi. Io ovviamente... Complimenti se tu hai una persona che ti dà le uova, che ti dà la carne, che ti dà i formaggi ed è appunto un piccolo allevatore. Non ho assolutamente niente contro, io sono cresciuta con nonni che erano agricoltori eh, che crescevano tutto il loro cibo, che avevano i loro animali e non compravano quasi niente dai supermercati o comunque le cose, coltivavano tutto loro. Quindi certamente che bisogna sostenere queste realtà. Se tu non vuoi essere vegano ma vuoi avere un impatto positivo Vai, sostieni queste piccole realtà, però non dirmi che lo fai e poi invece vai al supermercato a comprare la carne in offerta. Quindi, eh, E poi anche là, ovviamente dipende molto dalle disponibilità di una persona, perché magari uno non può permettersi di comprarsi la carne biologica, uno non può permettersi di comprare solo il formaggio del piccolo allevatore o le uova del piccolo allevatore. Uh, e non c'è niente di male, però appunto siate coscienti di quello che c'è dietro questa scelta. Ora io ho passato 20 minuti a parlare di questa cosa, quindi quali sono le mie conclusioni? Le mie conclusioni sono che il veganesimo è una grossissima fetta della sostenibilità. A mio parere le cose con più impatto, con più impatto nella sostenibilità, cioè con più impatto nel senso un impatto positivo quando si fanno questi cambiamenti sono rinunciare alla fast fashion rinunciare ai prodotti animali. Poi viene tutto il resto. Allo stesso tempo sono molto cosciente del fatto che c'è una più grossa fetta di popolazione che può fare quelle altre piccole cose come non so, cambiare i prodotti, um, comprare i prodotti locali, comprare magari prodotti zero waste, eccetera, piuttosto che uno che rinuncia alla fast fashion e al veganesimo. Uh, ecco perché io non, non faccio un piedistallo a nessuno se non si fosse capito, non, faccio, non, non metto il pedistallo veganissimo, fast fashion, cioè, non metto il pedistallo a nessuno eh, però appunto eh, cercate di non andare contro le persone che cercano di sensibilizzare su questi argomenti, perché anche sulla fast fashion c'è tanta gente che ti viene a dire, oh, tu odi oh, i poveri non tutti possono fare questa scelta, ma lo so ma nessuno ha detto che dovete fare questa scelta, però anche, anche là se compri da un brand fast fashion, tu puoi essere sostenibile comprando da un brand fast fashion però finché comprerai 50 cose dai brand fast fashion di cui non hai bisogno, quello non è essere sostenibili. Piuttosto, eh, quei soldi che stai spendendo su 50.000 cose, cerca di spendere su qualcosa di più, di più etico, di qualcosa di più sostenibile. Eh, se hai la possibilità di comprare usato, cerca di comprare usato. Lo so che la mentalità sull'usato è ancora molto arretrata, soprattutto in Italia, eh, però anche quelli sono cambiamenti non da poco, perché tu comunque elimini, cioè cerchi di diminuire il tuo consumo di molti prodotti. Stessa cosa con l'alimentazione, tu non serve che sei, cioè non serve che tu sia vegano, non serve che tu sia vegano per dire che ti importa dell'ambiente, però sii cosciente che dietro uh, i cambiamenti, cioè dietro la, la tua alimentazione c'è un impatto molto maggiore rispetto ad altri prodotti, uh, cerca di informarti prima di scrivere un vegano, è eh, soia! <ride> Quindi io chiudo il video qua uh, per dirvi che qualsiasi cosa voi facciate. Va bene, io non sono nessuno per giudicare la vita di qualcuno, per giudicare le scelte che una persona fa e una persona non fa. Però sappiate che in tutti questi anni in cui ho parlato di sostenibilità, io ho sempre visto chi vuole cambiare, chi non vuole e quindi cerca un sacco di scuse. Uh, non parlo di gente che veramente mi dà delle motivazioni veramente che stanno in piedi, parlo veramente di persone che ogni cosa è una scusa. Nessuno ti dice che devi diventare sostenibile, cioè se la cosa non ti interessa tu non lo devi fare, non sentirti preso in causa perché ho fatto un video sul veganesimo, perché nessuno ti sta dicendo niente, perché quel video magari che a te non interessa arriverà una persona che invece sarà colpito, come è successo anche a me, io sono, diventata, sono passata alla sostenibilità ad interessarmi a questi argomenti perché ho trovato un video di una youtuber che tuttora è la mia guru eh, che mi ha aperto gli occhi. Ed è questo che io spero di fare con questi contenuti. Adesso la smetto perché ho parlato veramente troppo. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi è piaciuto. E niente, fatemi anche sapere se per caso volete certi video, certi contenuti, certe cose. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.